barca insomma di privati ma va una barca di privati quella merda lì si sì, si sì, a volte fortissima single oh no, oh no. no non puoi capire che figata <ride> Siamo appena arrivati a Monterosso, l'ultima delle cinque terre, che è in realtà più vicina a Genova che alla Spezia. Infatti venendo in moto ci abbiamo impiegato circa 50 minuti e in macchina più o meno, mi ricordo 40 quando sono venuta con i miei. Consiglio numero uno, se siete in coppia è più conveniente il treno. Oppure la moto, come nel nostro caso perché il parcheggio è gratis. Se no in macchina... Potete venire, la strada non è il massimo. Però lo consiglio se siete in tanti perché ammortizzate il costo del parcheggio. Perché c'è questo parcheggio che è a pagamento: per una giornata costa 25 euro. Quelli che sono passati dalla moto, erano più serie di noia. Eh? <ride> la strada che vi consiglio di fare non è quella delle Cinque Terre: perché Avernazza è interrotta e vi fanno fare un giro un po' pazzesco. Tipo troppe salite troppe discese insomma non ve lo consiglio assolutamente però se fate la strada alternativa che vi darà il navigatore che fate la strada interna ma comunque migliore certo e... ma Basta. questo video quando pensi di caricarlo perché? No, perché se lo carichi a settembre tutte queste indicazioni non servono no no a... lo carico siamo. siamo arrivati a Monte Rosso questa è la camminata sulla spiaggia la spiaggia è principalmente attrezzata però ci sono dei buchi con spiaggia libera e la comodità che se prendete il treno arrivate lì totalmente in centro paese e questo vale per tutte le cinque terre a parte corniglia no no grazie amico maronna badate in accampamento che c'è qua ma o che si può restare in un pezzetto di spiaggia libera con tutta questa gente ammassata voi vi chiederete, bravo bischero, e te che ci fai? E eh, eh, niente, io oramai tutti i giorni sono qui e quindi. Vai, divertiti dalle parole crociate, vai! Meglio le parole crociate e pensare a sto bordello. Terrepide cotture! Pentola a vapore! A vapore! Mi ronde! Quello che ho sempre voluto ma non ho! Ma non ti piace Vabbè, non è che sia un pro... Spiega perché non ti piace. No. Jimmy ci teneva a spiegare le sue teorie contro i microonde. No, io sono un gran pro del microonde. Fi que quelli, quelli fighi sono davvero belli a livello di design. Ci giriamo così siamo in contraluce. No, è brutto, siamo in buio. Allora, pubblicità. <ride> Signorina. Ok. Ta ta ta. ta. De Silvia Fashion Show Show Show Show Show, show. No. E il Jimmy Show Daniel. Ok, ragione. Aspetta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta di ta c'è Silvia Fashion ta ta Vabbè, ah quindi Allora, no, riprendiamo Fine pubblicità Allora Mi vedo allo specchio Di due lettere Io No, ero sicuro di averla detta giusta Cosa ho detto di sbagliare? Mi vedo allo, allo specchio. specchio Me Io No sì, la sì. Secondo te? Mi vedo allo specchio. Mi vedo allo specchio. Io. Da che la sai. Sei serio? Lo Fa troppo caldo per restare in spiaggia, quindi ci avviamo a visitare il paese. Ma il fatto è che Jimmy pensa che finisca qui, che cioè sia soltanto questa strada di camminatoio, invece in realtà, e la particolarità di Monte Rosso è questa, è che in realtà continua dietro la montagna, quindi bisogna girare intorno oppure passare in mezzo al tunnel e c'è tutto il paese, quindi adesso voglio vedere la sorpresa di chi? veloci e concreti allora argomento microonde io sono molto pro per i microonde anzi c'è stato un periodo in cui lo volevo a tutti i costi perché ce n'erano alcuni che erano davvero bellissimi a livello di design e sono belli da mettere da avere in cucina però sono contro l'abuso di questi strumenti in quanto comunque rimane il fatto che si cucina tramite delle, delle, delle onde elettromagnetiche e questo, questo non. l'abuso non mi piace e dato che ho visto anche Silvia iniziato a abusarne come giustamente eh cioè lo, lo... abuso guarda quest'angolino oh, possiamo mangiare è quello dove è tutto a è un ristorante ok non possiamo mangiare bene L'ombra la troveremo sicuro sotto questo sole, bello parlare, C ho il braccio un campanello. Per quello io ho le spalle belle, la shoulder cap bella definita perché tengo la fotocamera. Ora ho capito, ora ho... Comunque detto questo, il problema della spiaggia libera a Monte Rosso è che è molto piccola e viene presa d'assalto. Quindi... io non sono uno che ama stare appicciato alla gente per lo più in spiaggia libera dove non hai neanche un ombrellone però il problema della un altro problema della spiaggia libera di monterosso è questo che c'è i bagni pubblici ah no, fammi fare un po' di polemica no, no, anche bella. nei video eh, sono i bagni pubblici e che mi conosciuto anche come lamentino lamentino una nuova forma di animale wow, wow, Guarda che bello Però guardate che bello Che bello Questo è bello eh E in più ci sono i cassonetti Pieni di spazzatura Sotto il sole Che emanano un odore Molto sgradevole Quindi detto questo Monte rosso Bella ma non bellissima un posto all'ombra dove mangiare Con il mio pranzo in mano Adesso <ride> ti faccio vedere ah, non ti è il no, no, posticino no, no. più bello che ha Semplicemente di vino Hai visto che spettacolo, ti immagini? l'altra volta c'era una signora qua che beveva il suo, suo bicchierino di vino lì nella, bellissima Com'era? Guarda lì questo bicchierino di vino Un panino, Con un panino. Sì, mi sa che il panino te lo fa la, la la Signora la felicità! Ma dai, ecco le parole Ma crociate, è tanto bellissima. brava! È una vista molto debole da questo boligno. Benvenuto a Monte Rosso! Oh. È il primo adesso... È Monte Rosso? Sono due parti diverse Lamentino che sei ma da Lamentino che sono Scusa, no, inquadra, inquadra Cioè, alla di là aveva i bagni pubblici E la spazzatura sotto il sole Che emanavano eh, odore sgradevole Laggiù non solo abbiamo Chissà quanta spazzatura Ma no, vabbè, lasciamo vedere Ma laggiù abbiamo addirittura le fogne La fuoriuscita delle fogne Direttamente sulla spiaggia Libera Cioè sì. Ma guarda... una meraviglia. Che palle però. Ma <ride> è una gioia. È una gioia ma se e tu cattati sto pranzo. Guarda che carino che è stato fatto qua al porto. Vabbè, Jimmy non gli piace Monteroso. da fare ragazzi? Ma... Ascoltate. Cioè, io vi dico i pro e i contro. Qui inizia il paesino. Sì. Guarda che bello. Che è. Ti ho detto che secondo me è il paesino più bello. Jimmy, che fa pressione psicologica sulle persone su tutte le panchine all'ombra oh, affinché si alzi. Spiaggia, ora io. <ride> Cattivone, alzatevi. alzatevi. Disse, que disse quella: a uno con il pranzo in mano che non vede l'ora di mangiare, per quello io non l'ho tirato fuori. Eh, non è Dai, ha finito il gelato. Jimmy: Sì, sì, sì, ok, ok, ok. C'è cioè, una cosa che vi sorprenderà assolutamente è che non ho come pranzo risotto all'avocado un avocado cioè cipro no? ho cambiato finalmente gli propongo qualcosa di diverso e anzi io e Jimmy alla fine senza meno male volerlo siamo fatti la stessa cosa ma in versione diversa ad esempio io ho fatto, la pa io ho fatto il riso lui ho fatto la pasta e... però sempre con a me la pire te hai usato la pancetta? no appunto io al posto della pancetta ho usato la bresaola praticamente abbiamo fatto Pasta, il riso, è non è vero, è pasta o riso saltato con un uovo dell'albume, io e lui pancetta, io le verdure, e lui no perché i fagiolini non li mangia. Ora oh, sembra che sia razzista nei confronti dei fagiolini. Ma no, poveri fagiolini. No, il problema è un problema. Una volta me l'ha fatta comprare la Silvia a casa mia, non li ha mangiati, me l'ha fatta mangiare a me, non li, ne, non li ha nemmeno conditi, quindi già che i fagiolini surgelati non sanno di nulla, sconditi potevo, potete immaginarvi quanto erano cattivi, usiamo una parola molto di più. Erano o fossero? Fossero, madonna! capito perché si e ora ci sta che pazzo ma dammi la forchetta e mangiamo vedi è tutto bianco no va scusa è tutto bianco non c'è neanche un verdino c'è un rosa pallidino lì guarda il mio ma dai ma è tutto compattato passone È tutto compattato sto ma passa anche carino però si carino questo è il pranzo del sole è il pranzo del sole. Mi dai la forchetta per favore, c'ho fame. Ah, vuoi la forchetta? Direi. Mondi <ride> a casa e ti aspetta. Sì bene. Allora. Uh uh Silvia, ti sta girando sta telecamera. Come sei chic Jim Questo ce l'ha shakerato a mano e non nel prullatore, quindi guarda, che bravo. Vedi il bello di vivere in natura? Poter arrivare qui, prendere un pomodoro, farci una caprese che sa di pomodoro e non di niente. Una bella mozzarella, che però non è di queste zone ma ha dettagli. Sul senza glutine le 5 terre sono avanzate. Se senza glutine le cinque terre sono avanzate Jimmy ha una proposta Dimmelo Ma per merenda Mezza pizza senza glutine <ride> C'ha metà testa Molto allettante Yuppiii Mi ho fame Niente, niente pizza, è Qua. fatta con un impasto usceno oh, che palle Vabbè, ora mi è venuta a fame No, Lo potrebbero scrivere, sai come? In rosso, non mia... è cosa di monte rosso Sì Mi ha mi fatto venire voglia, quindi adesso guarda Tiro giù monte rosso pur eh, di avere sì, Pur di trovare qualcosa Era questo Gluten free breakfast Non mi dire che è solo questo. Salve. Ti sento un pochino Ah, pensavo tipo farinato. Allora un po' sia. Come sono organizzati a centre per i gluten free? Male. Male a tratti? Malissimo. <ride> Questa è rigorosamente no gluten free. Infame. Ah, so che sono crudele un po' si Sì, grossi. davvero, guarda, ti sto Vero? odiando. Eh, ho capito, ma è no, colpa no, tua, eh. Non è colpa mia. Mi spazio. Guardalo! Allora, siccome di cosa senza glutine neanche l'ombra, mi sono dovuta ingegnare. Basta! <ride> mi riprendi sempre mentre mangio. Vabbè, okay. tutti i giorni sto mangiando. Sì, ma non so perché abbiamo fame il pranzo non è bastato no, fatto un po' non è che abbiamo fame è sì, che è troppo caldo e io non ho il coraggio di tornare in viaggio. <ride> e quindi per passare il tempo mangiare è la cosa migliore del mondo ho trovato questi fiocchi di latte alla Conan al monico prezzo di un euro e questi soldi sono buonissimi e mi ero portata questo succhino spremuta di melagrana. Adesso quindi voglio provare a versare il contenuto di questo sopra i di latte e vedere come vedo. Boh, Proviamo. Fallo <ride> su una paletta, me. tu rischi di rovinare tutto. Ah oh, sì, e ho rubato la paletta al gelataio. Che hai rigorosamente? Lavato. Dove? In una fontana, dove non si sa se l'acqua è potabile, quindi potrei morire. Eh, e quindi che fontana è? Pubblica o privata? Pubblico. Differenza tra pubblico e privato? di una fontana non no, ci devo gelato. pagare no no fallo su un cucchiaino cioè non si sente molto provo a berlo è buonissimo ma allora, lobe ve lo da solo: tutto gelato, limone di monterosso e pistacchio. pistacchio. Com'è il limone di monterosso? Buonissimo, no. Vi consigliamo il limone di monterosso messo rigorosamente come primo gusto, così che rimane. Tattiche da gelataio esperto. Eccolo il biposto, giovani d'altri tempi, circolo ricreativo, giovani d'altri tempi. La giornata a Monterosso è finita Adesso torniamo a casa, ci aspetto un'oretta in moto Doooooooooo Una cinquantina andiamo. di minuti Saluta! Ciao! Mi sembrava più opportuno salutarvi in modo un pochino più decente rispetto a prima Quindi la trasformazione è avvenuta e sistemazione della situa Vi saluto io e Jimmy, il primo luglio partiamo per il Portogallo, quindi um, ci vediamo nel prossimo video, non so quando quindi sarà. Quindi Ciao!